Alla Biblioteca Nazionale di Madrid è stato rinvenuto un codice fino a quel momento sconosciuto di Leonardo da Vinci che oggi è noto con il nome di Codice di Madrid. Ecco alcune, alcune tavole. In particolare questo codice era presente questa tavola che rappresenta una serie di ingranaggi uh, che sembrano moltiplicare il numero di giri da all dei all'altro. Qui c'è la trascrizione di ciò che ha già scritto Leonardo sotto questo disegno, non sto a leggervi il vocale del 1500, però è abbastanza compressibile, parla di ruote dentate, di moto che continua, eccetera. All'epoca uh, il signor Guatelli, ricercatore dell'IBM, interpretò questo disegno come una prima calcolatrice che sarebbe stata di oltre 100 anni presidente alle prime categorie di cinote e la realizzò, a via da Perigini, producendo questo oggetto, questa è una foto, la foto più alta risoluzione che abbiamo, come vedete si notano delle similitudini, però c'è molto di più, ci sono delle manovelle, ci sono delle cose che non sembrano essere state tratte da questo, probabilmente vengono un altro codice, un quello che si chiama codice atlantico. Negli anni 60 poi c'è stato un piccolo dibattito tra la comunità di storici ed esperti della storia del calcolo per capire se questo disegno fosse stato veramente una calcolatrice oppure no, finché a fine anni 60 uh, banalmente questo oggetto è stato messo lì in un archivio di IBM, dove probabilmente è ancora, e non se ne è più parlato. Dell'informatica quest'anno abbiamo cercato di dare il nostro piccolo contributo per risolvere questo problema seguendo le, uh, gli insegnamenti di Leonardo. Leonardo uh, in questa frase uh, dichiara che fondamentalmente l'importante è provare le cose, non perdersi in pensieri astratti, ma andare a sperimentare. Leonardo stesso per certi versi era un precursore un scientifico, si chiamava prof... discepolo dell'esperienza. Bene, noi cosa abbiamo fatto? Noi abbiamo preso il disegno di Leonardo, abbiamo preso quel disegno del Codice di Madrid, lo abbiamo riprogettato al CAD in forma tridimensionale eh, e dopodiché lo abbiamo reso reale. Banalmente oggi esistono le stampate 3D. Lo abbiamo stampato in 3D per costruire l'oggetto che, che sia il più vicino possibile a ciò che pensava di disegnare Leonardo da Vinci. L'oggetto che ha disegnato Leonardo da Vinci se girasse sarebbe così, una cascata di ingranaggi che moltiplica infinitamente il numero di giri, eh, sono così tanti che a un giro, um, un giro di questo corrisponderebbero centinaia di migliaia di giri, sono 13 ingranaggi. L'oggetto adesso è qui con noi e possiamo vederlo e potete toccarlo con mano. Grazie Ginevra. Questo, non l'ha mai visto nessuno negli ultimi 500 anni, anzi neanche prima, perché Donald ha solo disegnato, uh, è ciò che Donald aveva disegnato. Come vedete è una cascata di ingaraggi, uh, facendo girare quello meno modificato, uh, quello più insomma, facendo girare uno l'altro, si muove in maniera impercettibile, uh, con 13 ingranaggi uh, il movimento è così impercettibile che non si può cogliere anche facendo girare con un trap, Uh, ne abbiamo lì una versione ridotta grazie questo è l'oggetto accontentatevi questo è l'oggetto manipolabile funziona Leonardo ci aveva visto giusto nel trasmettere il movimento Uh, il dubbio che rimane aperto, e eh, a cui ognuno di voi potrà dare la sua risposta anche provando a usare questo oggetto, è questo può essere usato per fare un calcolo oppure no. Io riesco a fare un certo numero di giri al lato, a mia destra, a questo numero di giri corrisponde un numero diverso di giri, a mia sinistra un numero minore di giri. Da qui a fare un conto, cosa mi manca? Riesco a contarli, riesco a farli. È un, è un dubbio, ce lo chiediamo ancora tutti noi, um, probabilmente no, per nulla, senza nulla togliere a Leonardo lui non ha fatto il salto concettuale dalla cascata di ingranaggi a, a una calcolatrice, probabilmente è un oggetto per trasmettere il moto. Il passo successivo è la pascalina, tutto sommato, che a questi ingranaggi sono associati agli scatti e un meccanismo di riporto. Signori, grazie per averci ascoltato fino adesso. Vi invito ad accomodarvi nella sala a fianco dove una buona parte degli agenti che sono qui potranno essere toccati con mano e dove Enrico Manco vi spiegherà nei dettagli il funzionamento della pascalina che di là potete utilizzare.